Ri siamo. ci risiamo, ci risiamo, ma da Iliad non hanno ancora imparato niente? Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ebbene sì, ci risiamo, i nostri amatissimi operatori telefonici ci stanno tirando l'ennesima fregatura, eh, come ormai sappiamo da tempo eh, il loro scopo primario è riuscire a tirare fuori eh, più soldi possibili dalle nostre tasche. Per fortuna l'arrivo di Iliad li ha un po' limitati, li ha calmati, eh, è venuta incontro paradossalmente a noi eh, clienti perché eh, appunto andando a darci un servizio con un costo eh, molto più basso di quello che a cui eravamo abituati e soprattutto con giga maggiorati rispetto a quelli che ci venivano dati prima eh, tutto questo ha per fortuna dato un freno a quello che erano eh, diciamo le abitudini eh, dei nostri amatissimi operatori classici eh, nel la nostra fornitura telefonica per i nostri smartphone però adesso ci risiamo sembrerebbe già che eh, alcuni di questi operatori stiano tentando eh, l'ennesima furbata cosa vuol dire che nei nuovi contratti che vengono proposti ai clienti eh, viene introdotto un contratto con aumento di prezzo che va a seguire quello che è l'incremento Istat cosa vuol dire che praticamente il prezzo che andremo a pagare a inizio contratto non sarà più quello che pagheremo l'anno dopo nemmeno quello successivo e via dicendo perché sembrerebbe che già solo con un aumento dello 0,1% per quanto riguarda l'Istat loro applicheranno un aumento del 5% quindi anche solo uno 0,1% 1% Istat corrisponderà a un 5% sul nostro eh, costo mensile per quanto riguarda le nostre ricariche telefoniche. E se poi questo aumento Istat dovesse essere maggiore, allora quel 5% non sarà più del 5%, ma sarà ancora una percentuale superiore. Eh, e questa, ragazzi, è tanta tanta roba. Grazie amico, vado a farmi una birra, io <ride> è Alla salute! Kevin. Ma la cosa peggiore è quello che stanno cercando di fare sui vecchi clienti, o meglio sui vecchi contratti, che ovviamente non sono soggetti al rincaro Istat. Eh, e allora tentano di far cambiare il contratto. Cosa vuol dire? Che potrebbe arrivarvi un sms eh, che vi invita a, a mantenere lo stesso prezzo che avete attualmente con anche un aumento di giga. Basterà inviare eh, un sms con scritto opt-in. Eh, se inviate questo messaggio eh, avrete la stessa cifra di partenza che state pagando adesso con dei giga in regalo ma dietro tutto questo c'è una eh, diciamo eh, fregatura che è appunto l'accettare un contratto nuovo che sarà poi un contratto che andrà a seguire eh, quello che è appunto l'andamento istat quindi con un aumento come abbiamo detto eh, di anno in anno di quello che è il vostro canone mensile eh, e in più ovviamente essendo un contratto che viene accettato eh, con quelle rincaro non si può dire ok allora chiudo il contratto perché avete aumentato il prezzo no perché non è un aumento di prezzo non dichiarato ma un aumento eh, che voi avete accettato nel contratto perché è un aumento istat eh, quindi c'è questa bella fregatura dietro l'angolo e sicuramente Iliad in questo momento sta festeggiando e sta festeggiando di brutto perché comunque eh, tutto questo porterà i clienti eh, degli altri operatori eh, verso Iliad, come se già ce ne siano pochi che stiano andando verso Iliad, Iliad mi sembra che abbia superato i 9 milioni di clienti attualmente e probabilmente dopo questa ennesima genialata dei nostri amatissimi operatori telefonici probabilmente avrà un'impennata di brutto a livello di richieste di nuove sim perché ragazzi adesso parliamoci chiaro va bene, Prenderla in quel posto eh, continuamente da questi operatori. Prima lo prendevamo e non potevamo fare niente perché comunque eh, erano tutti bene o male sullo stesso andamento, sulla stessa idea. Erano un po' tutti d'accordo eh, di mettercela in quel posto, mentre ovviamente con l'arrivo di Iliad. Eh, c'è una scappatoia che ha salvato tanti tanti euro che stavano uscendo senza motivo dalle nostre tasche quindi dopo il monopolio nel decidere prezzi assurdi eh, da pagare mensilmente come se ci stessero dando dell'oro e dopo la genialata delle fatturazioni a 28 giorni tutte cose ovviamente che eh, sapete benissimo perché chiunque di noi ha avuto a che fare ovviamente con queste situazioni eh, adesso arriva anche questa bellissima nuova notizia dai nostri sempre amatissimi operatori telefonici e tutto questo viene giustificato da questi operatori come eh, difficoltà nel rientrare nei costi di gestione per quello che è attualmente il costo dell'energia e tutto quello che è stato il rincaro che c'è stato appunto poi causato ovviamente dalla guerra dall'energia e via dicendo quindi loro hanno deciso di fare tutto questo per eh, diciamo starci dentro altrimenti non riuscirebbero a sopravvivere un po questo il concetto che vi viene trasmesso ci rendiamo anche conto che questi operatori eh, cacciano tantissimi soldi a livello pubblicitario in maniera è esponenziale, cioè parliamo della serie A di calcio, parliamo eh, di personaggi famosi magari strapagati o addirittura magari pubblicità eh, in determinate situazioni che hanno costi importanti, quindi magari delle pubblicità un po' più easy, dei costi pubblicitari un po' meno eh, importanti e magari non si sarebbe arrivati a queste situazioni eh, in cui si trova dei modi meschini per estrapolare più denaro eh, nelle tasche dei clienti quindi ragazzi questo era solo un video per informarvi di quello che sta succedendo per l'ennesima volta nella telefonia mobile eh, pensavamo tutti che tutte queste meschinità sarebbero finite con l'arrivo di Iliad perché comunque gli altri operatori ormai sanno che se fanno determinati atteggiamenti poi mandano i loro clienti verso Iliad, ma invece no, non hanno imparato la lezione che ha portato Iliad dall'inizio eh, e eh, probabilmente questa volta eh, sarà un'ennesima lezione che vedremo se servirà o se tra un po' di tempo ritireranno fuori ancora qualche altra genialata. Quindi ragazzi, se questo mio video vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua eh, sul canale, sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Fem